Ragazzi siamo in viaggio verso Varese, ci stiamo andando a vedere la possibile sostituta di questa povera scudina. Di tre anni di utilizzo ragazzi è stata veramente fedele ma è ora di fare un piccolo upgrade con i cavalli. Sì. Fino a Varese per vedere l'auto, per poi scoprire che quello non era nemmeno un concessionario ufficiale. Sono un rivenditore con auto usate o chilometri zero. Almeno sono andato a vederla dal vero, perché in giro non se ne vedono ed è una macchina molto particolare. Non si trova. Addirittura non c'erano neanche nei concessionari ufficiali. Però io non voglio prenderla chilometri zero usata. Se dobbiamo spenderli, spendiamoli bene. Oggi poi sono tornato a casa subito in direzione del concessionario ufficiale. Andiamo in concessionaria e la risposta è stata: Tempi di attesa dell'auto 10-12 mesi. Quindi, dopo essere stato in diversi concessionari di Monza e dintorni, ma ricevendo sempre la stessa risposta, torno a casa delusissimo e senza speranza. Ma proprio quando tutto sembrava perduto. Ricevo questa telefonata che ha svoltato completamente la faccenda Sì, sì esatto, ho, ho, ho scritto io e volevo solo sapere se eravate concessionario ufficiale oppure rivenditore La vorrei Sì, sempre a versione quella Ah ok, può arrivare per metà marzo Perché gli altri concessionari qua nella zona mi danno tempi di attesa biblici Grazie, grazie mille Forse ci siamo ragazzi, forse speriamo questo che avete appena sentito è un concessionario ufficiale di Pistoia e vi chiederete come mi sono chiesto anch'io Come mai un concessionario a Pistoia mi dà come consegna 3 mesi e invece a Monza e mi danno 10-12? L'ho chiesto anch'io a questo concessionario della Toscana e la risposta è stata che loro le auto le hanno già preordinate tempo fa E una tra queste è esattamente come la voglio io Quindi l'unica cosa che rimane da fare è ordinarla No, sai cosa c'è Ivo? No, no. Io non ve lo dico che è auto ordinato, vi lascio la suspense. Scrivetemi nei commenti secondo voi che è auto ordinato, vi do l'indizio che è un'auto comune, che vedete tutti i giorni, ma allo stesso tempo è la versione sportiva di quest'auto, che non si vede praticamente mai in giro, ne ho viste pochissime davvero. E comunque per festeggiare, siccome poi è anche l'ultimo dell'anno, siamo andati al super a comprare queste bombettine. E in più... Kinder Surprise, madame. Adesso gli mettiamo dentro la vera sorpresa. Ok, ragazzi, prendiamo l'ovetto kinder. Ora apriamo delicatamente la carta stagnola, facciamo attenzione a non rompere la cioccolata. No, estraiamo la sorpresa e ne mettiamo una nuova, facciamo attenzione a lasciare lo spazio per la miccia. Dopodiché, richiudiamo l'involucro utilizzando tutto il nostro effetto. Questo, ragazzi, era il tutorial per come far esplodere il vostro kinder sorpresa. Non è no, successo no, ok. niente Oh è, è sciolto, molle È molle. sciolto Si è sciolto ragazzi Aprilo Aprilo Aspetta. Guardalo È cotto È cotto no, è Quindi anche il povero puffetto Oh my god Sono i nani della striscia di cazzo questi oh Questo è quello che succede ragazzi Quando ti annoi Veramente tanto al park Ed è l'ultimo dell'anno No! Oh! Non cazzo... Vai un palumpa, no! vai vai dentro un palumpa Allora siccome dicono che facciamo i video uguali Facciamo eh. una parte del video dove è perfettamente identica Quando inizia la session Ivo, prendi niente arrivare davanti alla bici Ti metti sui guantini, belli vai. puliti e profumi sì, Poi la prendi così, sì, con le dita, sì, con le dita esatto. La alzi, poi cammini Ecco qui c'è un po' di fango, lo vedi? Ecco qui, poi la prendi, quando inizi a girare che è inverno fai Per caso se ti avanza Prendi qualche manciata di terra e gliela metti sopra <ride> Ma il problema è che se tu inizi con la bici pulita Dopo ti scazza quando esatto, ti scazza. la sporchi. Invece così la sporca a prescindere Penso sia uno dei primi giorni Invernali dove la pantalha Non è così tanto bagnata Poi col par chiuso ragazzi io sono contentissimo Perché posso concentrarmi a girare E filmare per voi Siediti qua! Vestiglio? Dobbiamo consolare Yoshi era qui seduto da solo Come riscaldamento vi propongo io una cosa Tu non lo sai, ma in realtà anche qui al Monza Pizza Bike Park c'è l'Urban Downhill Questa è la versione per i bambini Tu siccome sei un bambino devi fare questa versione qua Big O.T.B. Ah lì c'è una nuova hip!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 Scusa, è no, che non, non volevo. volevo Scusa, no, scusa Solo che tu ce È che non ci sto Io non so te, Ivo, ma io non ci sto proprio Vedi <ride> quanto poco spazio c'è, dai Luca, faccia un po' più là È pieno, Rolin dai. Dai. Cioè, io non oh. so, è pieno dai, stai. È... Oh. <ride> Lui è il nano malefico vendicativo <ride> Di questo essere un una ah, posizione di svantaggio Vai, prendi la bici, no, prendi la bici! È nostra! Madonna cos'è piccola! La bici dei puffi! Cioè praticamente ragazzi da quando abbiamo costruito il nuovo mulch non abbiamo ancora potuto fare una session come si deve intendo abbiamo fatta sul mulch piccolo perché comunque anche essendo bagnato sul mulch piccolo si arriva allo stesso con la velocità mulch grosso finché il pianeta non si asciuga bene non si riesce a trickare quello è il problema dai oggi solo trick dritti senza rotazioni Eh, eh infatti mi sei imparato Bar Oh mio Dio! <ride> Ero, ero già in mente con Whip Bar, ma è partivo bar e no, no, oh, shit! Vazzato. Raga, huge torquato ha detto che ci vuole fare un bel bar spin to tail whip. Trick fottutissimo che non gli vedo fare tipo dal 2016 che non glielo vedo fare. Dai adesso provi a fare fai one hand, one hand. Dai prima una poi l'altra. Uh, e l'altra, e l'altra dov'era? Oh, no! Il ragazzo è bravo, ma ancora non ha pieno controllo. La cosa di questi trick che sembrano banali, perché uno dice cazzo solo one hand, in realtà la cosa difficile è proprio che magari tu fai il primo one hand intanto che la bici sale, nella parte di salita del salto. E l'altro one hand invece nella parte di caduta e fa paura fare i trick nella parte di caduta. Gli stiamo facendo fare al sasso un salto solo one hand, one hand. A me mi hanno chiesto... Per... Uh. Qui si vede il controllo a saltar dritto. Dai Sasso! Altra mano! Vediamo se il nano ha il controllo, il nano malefico, Lumpa Lumpa. Oh. Uh. Vediamo l'altro Umpa Lumpa. Oh, guardalo! No! <ride> l'altra! E l'altra! E l'altra! Oh, se Ivo non lo fai, vai, io lo sfotti un vai. botto eh. Vai lo stesso a sfottarlo Vai lo stesso a sfottarlo Non Digli... l'hai tolta fa Che cazzo dici Ma che non l'hai tolta la seconda Ivo <ride> No ma comunque va che sembra scontato come trick ma, ma va Che cazzata Allora decidi come fai il gradassello O adesso ti siedi qui Non ti picchiamo ma ti siedi basso O se no dopo ne prendi una, una marea Mi siedo qui su Ok a... Gira. <ride> Dentro qua Dov'è? Dentro <ride> C'è il pannolone, c'è il pannolone Guarda che ce l'hai, ce l'hai qui Emo dai E la calzamaglia <ride> Guarda ah! <ride> Adesso è perfetto vai, vai, vai. Impalatelo <ride> Vabbè sei stato Bullizzato And his name is Bullizzato sì. oh! è vendicativo è guarda, guarda, guarda là il bastardo vendicativo Ma Salta eh? dritto e gli salti vicinissimo no no faccio di meglio lo distruggo vai vai vai pescia <ride> guarda attenzione mangia un po' di mulch dentro mangialo bastardo mai mettersi contro il capo! Mm. E se c'era l'alboreto eri sotto il mulch. Cosa Volevamo Volevamo sapere quanto mulch avevi mangiato oggi. Troppo stronzi. No. Stronzi! Ma mettete stronzi. like e non iscrivetevi al canale. No. No. Ti sì. sei divertito? Sì. sì. Allora, vedi? Vedi che balla lunata, Passiamo a, a doppia dose. Abbiamo un'ultima fontanella per festeggiare. Ragazzi, dalla fontanella al park. Ci vediamo al prossimo video. Bella!